Pelé è morto all'età di 82 anni. Era senza dubbio il calciatore più famoso che il mondo abbia mai visto. In una carriera lunga 3 decadi e 1.363 partite, Pelé ha segnato 1.281 gol e ha giocato nella squadra brasiliana che ha vinto la Coppa del Mondo in tre occasioni. Ma le statistiche da sole non riescono a rendere giustizia alla straordinaria portata del suo talento o al suo contributo al bel gioco, come lui stesso l'ha descritto. Pelé aveva tutto, era ammaliante, abile, coraggioso, intelligente, e trasmetteva un'immaginazione che sapeva evocare l'imprevisto dalle circostanze più improbabili. Durante la sua carriera ha giocato in un'eccezionale squadra brasiliana, accanto a giocatori che se non del tutto in grado di avvicinarsi alla sua perfezione, potrebbero condividere la sua visione, rispondere ai suoi suggerimenti e creare ricordi per gli appassionati di calcio che non saranno mai cancellati.